Il passaggio di persone dietro la postazione di lavoro quindi tu sei con la tua bella cappa stai lavorando magari stai lavorando anche nel modo più che corretto tutto impostato nel modo corretto ma dietro di te c'è un via vai incredibile di persone che passano avanti e dietro Ora, la norma tecnica ad esempio da questo punto di vista ha introdotto Già dalle N475 rafforzata dalla 11710, il eh, test chiamato così Robustness. No? Il test Robustness non è altro che un test che va proprio a verificare le condizioni quindi, della K quando si verificano queste situazioni in cui c'è un passaggio di personale eh, dietro il, il lavoratore. Ovviamente è una, una prova che lascia il tempo che trova: nel senso che. Le persone, mediamente in un laboratorio possono correre, perché ovviamente ho visto persone correre, come muoversi in gruppo quindi non una persona ma più persone, veramente se ne vedono di tutti i tipi, no? di tutti i colori. Però, fatto sta che persone che passano dietro di te mentre stai manipolando, possono creare una corrente che risucchia quella che è il vapore, magari che stai, della sostanza che stai manipolando in quel momento, ed avere un'azione più forte della ripresa della K e, e quindi di un di, non riesce a garantire un contenimento in quel caso tu sei la prima persona che sta davanti alla K la cappa non riesce a riprendere quelle che sono le sostanze e quindi in quel contesto potresti respirartelo perché ovviamente è una fase, è una condizione che potrebbe accadere soprattutto lì dove le cappe sono collocate nel posto non propriamente idoneo piuttosto che eh, situazioni già complesse di loro o cappe molto vecchie o con prestazioni molto basse quindi velocità molto basse ti ricordo che la, la norma ultima tecnica 11.710 parla di velocità che devono essere almeno maggiori di 0,3 m al secondo, quindi insomma sono state velocità molto basse, quindi che possono superare quelle che sono le criteri di accettazione della norma tecnica, ma che nello stesso tempo lasciano un po' il tempo che trova perché un passaggio di persone dietro ti potrebbe mettere seriamente in difficoltà. Il mio consiglio quindi è. Parlare con i propri colleghi, collaboratori, se sei in una condizione in cui la tua è in un punto di passaggio e dirgli ragazzi cari, io sto lavorando, quando lavoro io mi dovete fare la cortesia, l'accortezza di non passarmi dietro. Questo dovrebbe valere per tutti perché anche quando non stai lavorando, se un altro lo fa il contaminante esce fuori al di là del filtro umano che è la persona in prima battuta, il tecnico che in prima battuta gli sta lavorando poi il vapore si potrebbe dispendere all'interno dell'ambiente quindi tu stesso che stai al computer a 10 metri poi potresti respirare